Come usare un kit per il test dell'oro? Io sono Davide Campomaggiore e sono il titolare di Oroetic, una catena di compro oro tra Roma e Milano. Da molti anni mi occupo di informare i consumatori su come funziona la compravendita di oro e sono per questo diventato un punto di riferimento per i media italiani, per il grande lavoro a tutela e supporto appunto dei consumatori. Come funziona il kit per analizzare l'oro? Adesso lo andremo a vedere insieme all'aiuto di Damiano e Silvia e vedremo insieme come i Comprooro utilizzano acido nitrico e altri strumenti per analizzare i tuoi gioielli, valutare la caratura di ciò che stai vendendo oppure capire se un gioiello non è d'oro. Queste cose puoi farle anche a casa se acquisti il giusto materiale che ti spiegherò durante questo video e troverai poi il link in descrizione per avere il tuo kit domestico per controllare l'oro qualora volessi farlo o in alternativa saprai esattamente cosa stanno facendo nel compro oro per analizzare i tuoi gioielli. Andiamo insieme a vedere. Ora andiamo quindi a verificare se questo oggetto è effettivamente di oro o no. Andiamo a fare un segno su, su questa pietra che è la pietra paragone, un bel segno. Ora andiamo a prendere un po' di acido nitrico e andiamo a passarlo sopra in questo modo se il segno che abbiamo fatto rimane appunto giallo oro vuol dire che l'oro è oro 750 se invece il segno fosse andato via o da giallo che era Fosse diventato un color ramo un color rosso voleva dire che era di una caratura più bassa mentre invece se il segno fosse andato via proprio completamente voleva dire che si, si stava trattando di qualche oggetto che non non era d'oro a ogni caratura di oro corrisponde il suo acido quindi questo per esempio è l'acido per l'oro di 18 per l'oro 750 poi abbiamo quello per l'acido 14 e anche quello per, gli acidi più per, per le carature più basse. Se l'acido eh, non, non, non va ad intaccare il segno che abbiamo fatto, vuol dire che è, è, è di quella caratura, che è quindi l'acido la, giusto per quella determinata caratura di oro. Se invece mangia il segno, vuol dire che si sta parlando di una caratura più bassa. Adesso andremo a vedere insieme ehm, come viene effettuato il controllo su un oggetto 14 carati avendo a disposizione la nostra pietra di paragone e avendo l'acido del 18 e, prima, e dopo quello del 14 così da vedere le differenze. Prendendo il nostro oggetto e lasciando una traccia sulla nostra pietra di paragone andiamo a vedere prima con l'acido 18 carati il tipo di reazione che dà. tenderà a diventare rosso e piano piano eh, andrà sempre a scemare la traccia. Mentre con l'acido del 14 carati, facciamo sempre un bel segno sulla nostra pietra con l'acido del 14, vedremo che la traccia rimane nitida e del suo colore. e Questo significa che è un oggetto 14 carati. Adesso andremo a fare un test su un oggetto che non è oro. Lasciamo sempre una traccia sulla nostra pietra di paragone. Prendiamo sempre il nostro acido 18 carati. La traccia immediatamente va via. Questo significa che non è d'oro. Abbiamo visto insieme cosa ti serve per analizzare in modo scientifico il tuo oro e scoprirne la caratura. Ciò di cui hai bisogno quindi è una pietra paragone e delle boccette di acido nitrico con differente concentrazione per capire i, i differenti carati dei tuoi gioielli. Quindi poter capire se un tuo gioiello è 18 carati, 14 o oro più alto più basso. Se vuoi acquistare un kit ti ho messo un link in descrizione per praticità ma puoi anche farlo in maniera autonoma oppure adesso comunque saprai esattamente come funziona tutta la procedura. Se vuoi sapere di più, visita il sito www.vendereorosato.com dove troverai un blog ricco di articoli e informazioni su tutto il mondo della compravendita di oro, puoi anche visitare il canale YouTube Oroedic dove troverai tantissimi video e per te ci sono 4 bonus speciali sul sito www.offertaoroedic.it per vendere il tuo oro sfruttando 4 bonus a te riservati. Ciao e a presto!